GORMITI! Wow! Ehi, hey, Zef! Io e Trek ci stavamo giusto chiedendo quanto sei veloce ora che sei diventato cosmico! Arrivi a quella roccia e torni in meno di 5 secondi? Sei serio? Vorrei dire in meno di un secondo! Wow, sì! Davvero magnificente! Oh, andiamo! Non si è neanche mosso! Beh, l'ho fatto invece! Sono volato fino alla roccia laggiù in per velocità Ho selezionato il ciottolo più splendente come souvenir E l'ho portato qui wow. A dire il vero ho fatto anche qualcos'altro Guarda, ora hai un gemello Oh, noiosamente immobile Proprio come te <ride> Sai Trek, non c'è niente di meglio che essere ultra super veloce Oh, oh finalmente abbiamo la posizione del frammento vi avviso che ci aspetta un lungo viaggio Nessun problema Conosco qualcuno che può portarci laggiù volando Cosa? No, soffro di vertigini, per favore ah! uh -huh! ah! Ah! Oh, i nuovi poteri cosmici sono orribili Guarda, il frammento Oh Niente trappole, nessuna palla infuocata, questo sì che mi piace! Andiamo, Trek! Oh, mm. Ai. ma che accidente è stato? Mm. Oh. Ehi! Hey. Mm. Quel frammento di gemma ha creato una specie di campo energetico. Con la mia velocità cosmica posso perforare qualsiasi campo energetico. Eh? Oh! Non riesco a muovermi. Il campo energetico mi spinge fuori. Il mio è l'unico guanto che possa contenere quel frammento Quindi forse dovrei essere io Calma, ora ci penso io Se quell'energia ha creato una barriera non dobbiamo fare altro che superarla Ragazzi, questa cosa non mi piace Rilassati, Zephyr ha davvero una mira eccezionale Scavalcherai la barriera di energia e atterrerai direttamente al centro vicino al frammento Pronti al mio 3. 3! <ride> Oh, ho, ho, ho, ho.